Hai ah, casi casino, come croupier? Sì. Ah, ok. Però posso dirti una cosa? Ma è, vabbè, la magia ormai è un po' sputtanata, un po' c'è di tutto, tutto... Perdi anche l'interesse, la... non piace più come una volta, non sei più quella magia, no? Cioè, manca tutto. Però, vabbè, ma io ci tenevo a farti vedere una cosa interessante, no? Perché io non lavoro più di... io lavoro molto di psicologia... E amo tantissimo la psicologia negli effetti allora luca tu guarda ok poi intanto ti faccio vedere che ho un mazzo regolarissimo ok io uso le bicycle non so se le conosci Sì, vabbè ovvio che le conosci le conosci per caso le bicycle tutte carte normalissime io mi trovo bene con queste perché vabbè ascolta luca ti chiedo una cortesia innanzitutto non esistono stack perché sai che c'è tamari stack e tutte quelle cose là vabbè. e ti chiedo una cortesia dimmi innanzitutto una carta da gioco che anzi se, se poi pensano che magari siamo d'accordo guardi ti faccio delle carte e tu mi dici quella, ti, quella che vuoi tu così è più di così si muore proprio perché non voglio che ok scegli tu quella che vuoi proprio 5 di picche, ok, non vuoi cambiare con altre puoi cambiare con questa, questa, questa no, ok, puoi cambiare con questa que quello che vuoi vabbè, ok, con quattro carte 5 di picche, giusto? adesso io Luca, tieni conto che io uso carte mh, con dorsi normali non con Mark deck o del genere, no? io adesso Luca prendo un elastico, vedi? e ti assicuro che è impossibile manipolarlo mi vedi? Sai che si dice break, quelle cose là, no? Proprio, è manipolabile. Ora ti chiedo per la prima volta, dimmi un numero che hai in mente, di 1 o 2 cifre, un numero. Puoi spaziare come vuoi tu, eh? 22, vuoi cambiarlo? Ok, 22 è la tua scelta, giusto? Ora, se il mazzo è chiuso, è immanipolabile, sei d'accordo in questo, no? Cioè. è chiuso quindi non si può manipolare io però davanti a te tolgo solo l'elastico ok? e lascio il mazzo giù vedi l'elastico? giusto? ora sarebbe bello che ci fosse la tua manina che contasse no? chiaramente fidati delle mie umili dita perché io conterò in maniera pulita andiamo a vedere se sono riuscito a con la mia psicologia invisibile a creare questo miracolo andiamo a vedere insieme ok? Io conto 1, 2, davanti a te, aspetta che siano le carte, le vedi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, questa è la ventiduesima, sei d'accordo? 5 di picche e aspetta, e aspetta perché ci tengo tantissimo: che tu veda tutte carte completamente regolari, non usci in fluir, cazzate varie. Poteva la tua mente capitare ovunque, e non è finita. Aspetta.